Kate Middleton e Pippa su tutte le forie con Meghan, la fidanzata del principe Harry. Le ha provocate. La querelle sulla camicia bianca. Come riportano la di Blitz e il sito britannico Celebrity Laundry, l'attrice di Hollywood avrebbe lanciato una vera e propria frecciatina alle sorelle Middleton. E tema del contendere sarebbe proprio il matrimonio con Harry. Pare infatti che l'interprete di Suiz abbia contattato per l'abito da sposa lo stesso designer scelto da Pippa, ovvero Gilles Deacon. Insomma, un vero e proprio sacrilegio. Ecco cosa riporta Celebrity Laundry, anche se il principe Harry deve ancora fare la proposta a Meghan Markle, sembra che lei stia già organizzando il matrimonio. Dopotutto, sarà l'evento più importante dell'anno e l'elenco degli ospiti sarà il più esclusivo di Londra. Meghan sa bene che ogni dettaglio conta. Ciò che più di tutto starà sotto i riflettori sarà di certo il suo abito da sposa. Ecco perché secondo alcuni rumors sembra che Meghan abbia già riferito di aver prenotato lo stilista Gilles Deacon, lo stesso scelto da Pippa. Ma pare che Kate Middleton sia preoccupata di questa scelta e che non veda di buon occhio questa inclinazione di Meghan di tentare di entrare nella cerchia esclusiva della famiglia reale. Dopotutto, come attrice di Hollywood. Meghan è vista come un outsider e nonostante Sita lavorando sodo per cercare di essere accettata, le sue origini di diva di Hollywood non la aiutano. Certo, se Meghan sposerà Harry, lei e Kate passeranno molto tempo insieme ma questo non vuol dire che diventeranno mai amiche. Scatterà prima o poi l'amore tra cognate? Staremo a vedere.